Guardi, brevemente eh, intervengo eh, per consegnare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Eh, poiché questa eh, mozione, essendo appunto condivisibile nel suo indirizzo, perché eh, sono, questa è un'iniziativa veramente lodevole, devo dire che anche nel, nel, nel, nel Municipio 11... Eh, vi è un altro, hanno aperto un altro hub di prossimità vaccinale in un centro anziani, Amici del Sorriso dove appunto eh, ha trovato l'approvazione eh, di molti anziani perché queste sono delle iniziative lodevoli perché le persone, eh, anche psicologicamente, le persone anziane sapere di poter effettuare un, via, un vaccino in luoghi dove abitualmente sono stati sempre frequentati per attività ludico e creative, da eh, maggior sicurezza e maggiore a farne affrontare questa, eh, questa, mh, questa vaccinazione in maniera più tranquilla. Però devo dire che la competenza non è eh, di queste strutture in capo ai municipi. Per cui per quanto riguarda la gestione, la competenza di queste strutture essendo appunto in capo ai municipi noi eh, non abbiamo eh, non possiamo diciamo entrare nel merito e come anche diceva il consigliere Pelonzi vi è anche da approfondire con la, la regione perché qui ci sono dei protocolli sanitari, quindi condivisibile nel merito e nell'indirizzo però per queste problematiche che ho eh, appunto accennato eh, il Movimento 5 Stelle si asterrà.